Solo fan. Solo fan è una piattaforma unica nel suo genere, sicura, e con un'attenzione rivolta 100% ai creator che decidono di usufruirne. Solo Fan, prima di tutto, non è un social dove le persone entrano e possono iniziare a navigare tra i profili, lasciare like e perdersi nella massa. Solofan è uno strumento che permette per la prima volta in assoluto a sex worker e influencer di monetizzare qualsiasi tipo di contenuto, senza dover scegliere tra mille siti diversi dove vendere foto, video, live, chat, indumenti e chi più ne ha più ne metta. Solofan permette di avere tutte queste funzioni in un unico spazio sicuro e intuitivo, che evita di limitarti a monetizzare un solo tipo di contenuto. Attualmente i tipi di contenuti monetizzabili sono video, foto e cam. Altre tre nuove funzioni sono prossime alla pubblicazione. Tratteniamo una percentuale che batte tutta la concorrenza oltre a vantare una visione basata sui creator e i loro consigli. Scopri di più!